buongiorno, raga buongiorno sono tipo, che ne so, le 10 e mezza e mi ha svegliato il postino di merda anche se di merda no perché mi è arrivato un pacco quindi dai, Stanotte è stato a tutto il video per il giovedì, per però per oggi E.. Non so se si è caricato Quindi ora mi devo alzare per vedere Se si è caricato Se sì. si è caricato Andiamo a sì. si è caricato Ma ah, poi voglio farvi vedere una cosa Perché se no me siete tutti Con coglioni Io ragazzi non monetizzo In tutti i video Non monetizzo Sei serio? Sei serio? È serio lui, lui è serio Dai che bella la mia tastiera Ho notato che io non ho mai fatto un non tour Grazie non Lì, appena si entra Poi qua ci sta la spinta di libri Questi qua sono tutti libri Non metti più a fuoco perché lo metti a fuoco sono passate praticamente 5 ore E io Sto sempre allo stesso posto di stamattina E di là C'è il mio fratello con i suoi amici E io non posso urlare Ma loro possono urlare giustamente Quindi devo parlare a bassa voce Come vi ho detto nel video di ieri Io non faccio un cazzo tutto il giorno Quindi non Non lo so Birba, no, non c'è proprio Birba Vieni qui Ciao Amore mio, guarda che bella, bibbino. Praticamente L'altro giorno i miei hanno permetto per Gardaland Quindi andrò a Gardaland Sono tipo, sono 10 anni L'ultima volta sono andato 10 anni fa, veramente 10 anni Ci andrò dal 21 al 25 Più o meno E quindi Andiamo a Gardaland Il pò, il del, del Ma sapete una cosa che io Devo fare i pipì Ma non mi fate andare al bagno Di casa mia Quindi andremo a pisciare Dietro una siepe Prima a fare i pipì Io ve l'ho detto che non faccio niente tutto il giorno Quindi se faccio qualcosa devo Ma lì c'è capito. pipì Pepe Pepe quanto è nero questo micio. Andiamo a fare pipì. Andiamo a pesciare i ragazzi. Il posto, quello che vi dicevo ieri, il video di ieri è questo. Qui guardate, E' questo qui no? Ed è guardato lì in fondo. Fidatevi che di notte fa veramente paura. Voi fidatevi? Guardate stavo cadendo tantissimo. Mi stavo cadendo proprio tanto. Allora, mettiamo. Qui. Sì qui, si, vabbè, c'è sta la cartaccia, credo. C'è stata la cartigianità, non c'è nessuno, credo. C'è mio fratello forza, a compiere le palle con i suoi amici. Andiamo a metterli di paura. Qua, qua per terra ci sono tutti i sassi. <ride> Ora vi farò vedere uno scherzo epico che finisce malissimo. Eh. Poi, raga, minchia. Allora, nel video, oh, che cazzo è sto coso? Nel video di ieri Ho scritto clickbait, quindi si dovrebbe capire che è clickbait il video, no? E ci sono persone che, persone che mi hanno scritto Ah, un altro video clickbait come gli altri Ma no? Ma grazie al cazzo? Ma no? Sei ingegno, sei? Sei proprio il big dei big Oh, che volete un po' dei canne di bambù? <ride> <ride> <ride> <ride> Vabbè Allora, mica tu... Quella mi Sto cosa. Prendiamo il sasso. E lo lanciamo. Quindi si sì, vediamo meglio i bagagni Jay No non le carte videocamera Fa Jay Ciao pepito Guardate che bello Ciao Ciao Vedi qui bello pepitino Oh come si stira Come da bel fashion blogger Cioè bello pepito Guardalo bello. Guardate che cazzetto piccolo Bene ragazzi se per questo video vi sia piaciuto Se è così vi ricordo di lasciare un bel mi piacione Perché mi piace o mi piace sempre dobbio. Vi ricordo di seguirmi su Instagram Che trovate in descrizione Commentate con hashtag pepito Ci vediamo domani con un altro video Quindi ci vediamo domani Arrivederci